Con noi c'è Stefano Chiaruggi, parte integrante e parte importante di Anipa, ma soprattutto responsabile di Acque Sotterranee, che è un po' l'Ausorgan, la rivista, la voce di questa importante associazione. Ecco, Acque Sotterranee, entriamo un po' nel dettaglio, intanto le ultime novità che avete proposto. Eh, allora, eh, diciamo Acque Sotterranee è una delle due associ associazioni legate... Eh, ad Anipa, figlie di Anipa, l'altra a questo è Squadra e, e Formazione. Io mi occupo delle due associazioni che appunto sono il braccio operativo eh, dal punto di vista della divulgazione, che sempre di più ha assunto un carattere scientifico. Quindi oggi la rivista a questo che è nata e continua ad essere legata al mondo della perforazione, ha in realtà assunto un carattere scientifico importante, è di fatto l'unica rivista a livello nazionale che si occupa in modo sistematico di idrogeologia. Il comitato scientifico è composto dalle migliori, mi permetto di dire, intelligenze, cioè i migliori anche eh, docenti, professori universitari del, dell'idrogeologia italiana e, e recentemente questa rivista ha, ha ottenuto un riconoscimento importantissimo che in termini tecnici si chiama Scopus, cioè un'indicizzazione a livello internazionale che permette di dare prestigio fin dal, dal, 1900, dal 2012 quando è iniziata questa nuova gestione della rivista, eh, che appunto è riconosciuta, indicizzata, quindi un valore anche dal punto di vista scientifico riconosciuto a livello internazionale. La rivista nasce ovviamente molto prima, è una rivista che ormai ha abbondantemente più di 40 anni e ha un suo percorso, una sua diciamo, originalità. Accanto alla rivista c'è poi l'attività formativa che come diceva poco fa il presidente Gino, Gino Longo, ehm, ha sempre accompagnato l'attività dell'associazione ed esso è meglio strutturata attraverso questa associazione che permette di erogare crediti formativi sia per geologi che per ingegneri. Stefano. Acque sotterranee che da qualche anno, ma il settore è una svolta che lo sta caratterizzando, ha subito una svolta green importante, molto Certamente. decisiva, geofluide, già da alcuni anni sta andando in questo settore. Quanto è cambiato il modo di lavorare da questo punto di vista nell'ottica di questa nuova filosofia green? Allora, dobbiamo evidenziare un, un aspetto molto importante che è legato alla nostra attività, eh, la perforazione dei pozzi ma anche all'idrogeologia c'è un tema che si chiama pozzi di geoscambio impropriamente definito geotermia o sarebbe più corretto dire geotermia a bassa, eh, a bassa temperatura perché è importante? faccio un esempio semplicissimo che è intuitivo e si capisce qual è l'orizzonte un impianto eh, fotovoltaico che è prezioso e importante per la la, la risoluzione dei problemi energetici nostri è di fatto economicamente in perdita i piccoli impianti se non sono sostenuti dallo Stato valgono zero gli, gli impianti con le sonde geotermiche che è una diffusione molto ampia a prescindere dai finanziamenti si ripaga in 10 anni circa un impianto di scambio termico fatto da pozzi, quindi pozzi di presa e di resa, che è il nostro mestiere, perché noi veniamo dai pozzi per acqua, si ripaga anche in tre anni, mai oltre 5-6 anni, senza bisogno di, di aiuto statale. È un piccolo contributo naturalmente a problemi energetici italiani, ma di straordinaria importanza. Nel rispetto del pianeta. Nel rispetto Importante. del pianeta. Nel Grazie del pianeta. a Stefano Chiosi di Acque Sotterranee per essere stato con noi.